Porco burufa, salva me! Ma che missione è? Controfinale, finale. Controfinale. Ah! Ce l'abbiamo nei culo, allora. Porco CAD moruva salvami! Gen non si Non stare meglio Alla E di livello A o di livello. Che livello è? B o S? S? Questo qua è questo qua. Bene questo qua. Ah uh -huh. Perché continua ad essere paralizzato. Basta! Mi continuano a paralizzare era <ride> questo buono oh gara ha rotto il cazzo costa sandstone cioè oh. Per un attimo ho visto un muro, Io per ho un ]ato. attimo. Sono sotto. Sono sotto. Sono vivo. Non ci ho provvisto la piramide. Ah, vale. Palla! Ui! <ride> oh. <ride> Spaccare, spaccare, prendere, spaccare. Spaccare, spaccare. Spaccare, ma roba spaccare. Spaccare, spaccare... Caio dentro. Caio dentro. Spaccare. Non si riuscì a spaccare. Aiuto. Ah, non ride più, non ride più. Oh, non si fa nulla. No, ci sono. Ci sono gli altri che ti vanno addosso! Da lì a cura, da lì, da lì, da lì. Dai, serve la cosa a. Chi è sto roba? Spawnato. Chi è il mona che lancia i meteoriti? Dai, presente. Dai. dai, di nuovo con Porco cane, ah, porco cane. Io sto cercando di non farmi venire un ictus mentre più ammazzate sti. Ma quanti cazzo sono? Non è più oh, è secondo me è quello che ce la faccia più da RP serio. Con l'e mezzo mi sa che Ma sono tutti uguali, No, quello a sinistra. Quella sinistra, con la sinistra attiva sinistra, quella sinistra per rp va bene, va bene Borubba, tu, tu devi individuare l'RP-serio Borubba Eh, uh, quello, Su volo. quello che è il volo Con <ride> Sono tutti in volo Si passa l'attacco, basta cura eh Basta, basta, basta, basta lacrime, torna big room ah. Oh, è RP-serio, è il rp è uscito metà vita come in due secondi È scritto metà vita in due secondi letteralmente Tutti giù Mamma mia mamma mia